Buon pomeriggio a tutti e innanzitutto benvenuti, siamo davvero lieti della vostra presenza. Saluto il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il Presidente di Ance Gabriele Buia, il Presidente di Anfia Paolo Scudieri, di Confederizia Giorgio Spaziani Testa, il Presidente di Confapi Maurizio Casasco, il Presidente di Confimi Paolo Agnelli, il vicepresidente di un'impresa Giuseppe Spadafora e poi il presidente Confimpresa Italia Domenico Colella allora aspetti che non mi avevano aggiornato Segretario Generale. ah scusi Ah, quindi è semplicemente un discorso di puntualizzazione della carica, dell'incarico. Il presidente di Confetra, Guido Nicolini, il presidente di ConfServizi Andrea Gibelli, il presidente di Conflavoro, PMI, Roberto Capobianco, il giovane Capobianco, mi permette di dire, il presidente di UCID, Gianluca Galletti, e il presidente di Finco. Carla Tomasi, benvenuti a tutti. Con la vostra presenza oggi, questo pomeriggio, continuano i lavori e in particolare continua questo confronto con i rappresentanti delle forze produttive del Paese. Abbiamo scelto di dedicare questa giornata interamente ai rappresentanti del mondo dell'industria con attenzione in particolare ad alcuni settori più colpiti dalla recessione che si è innescata in conseguenza dell'emergenza epidemiologica. Parlo della manifattura, edilizia, automotive, logistica, trasporti. Nella consapevolezza ovviamente che tanti altri settori sono stati toccati e qui dedicheremo, continueremo a dedicare uno spazio dedicato già domani e nei prossimi giorni. Il quadro macroeconomico che abbiamo di fronte si presenta molto complesso. Eravamo consapevoli, abbiamo capito subito tutti che questa emergenza avrebbe portato con sé alti costi, oltre che umani, ovviamente, che non potremo mai dimenticare, ma anche alti costi economici, altri costi eh, sociali. Peraltro eh, da un confronto che manteniamo sempre aggiornato con le maggiori autorità economiche eh, nazionali parlo della banca d'italia parlo del, delle autorità europee e internazionali come avete anche sentito pubblicamente sabato è stato un grande confronto anche con esperti economisti e abbiamo anche derivato non solo alcuni aggiornamenti sui trend e sulle stime molto negative ovviamente ma anche convenuto sul fatto che l'incertezza che si è scatenata non può essere sciolta, non verrà sciolta certo nel giro di qualche mese. Lo stiamo rivedendo per dare il senso di quello che stavo dicendo, basti pensare che con la riapertura delle attività, pensiamo anche a quelle vendite al dettaglio eccetera, non significa che si è innescato ovviamente un ordinario, si è ripristinato un ciclo, un circuito dei consumi eh, rispetto alla situazione e allo status quo ante. Eh, proprio questa mattina l'Istat ha pubblicato gli ultimi dati disponibili relativi al fatturato dell'industria del mese di aprile e sono cifre che ovviamente fotografano, se mai ne avessimo ancora bisogno, una congiuntura drammaticamente difficile. Il fatturato dell'industria è calato del 29,4% rispetto al mese di marzo, del 23,9% nella media dell'ultimo trimestre rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2019. Il calo congiunturale del fatturato è esteso, lo sappiamo bene, sia al mercato interno che a quello estero e questo ovviamente raddoppia, diciamo come dire, moltiplica l'effetto discesa, la caduta. È una, anzi è la crisi sicuramente più profonda degli ultimi direi degli ultimi anni, degli ultimi 70 anni la più profonda della storia della Repubblica, all'interno di uno scenario recessivo che investe tutta l'economia mondiale e che difficilmente risparmierà alcuni settori. Sì, ci sono dei settori ben individuati che sembrano diciamo, più preservati da questo calo, ma nel complesso diciamo, è una crisi che rischia di incidere severamente sulle, in maniera strutturale sulle catene del valore mondiale. La portata delle trasformazioni in atto quindi è in, uh, veramente insidiosa, rischia di mettere proprio in discussione l'intero modello di sviluppo sino adottato. E la sfida poi principale che siamo chiamati ad affrontare durante la fase di ricostruzione delle nostre economie è quella di offrire una risposta economica che sia all'altezza della sfida, che possa sventare ogni minaccia di ripiegamenti anche autarchici. Noi siamo qui chiamati a, salvare, a salvaguardare e preservare il nostro tessuto produttivo, ma non solo, anche molto di più. La nostra economia, il nostro tessuto sociale, i sistemi di protezione che avevamo costruito nel corso degli anni. È, insomma, è in gioco qui il libero commercio, i sistemi liberaldemocratici. democratici Veramente è la sfida più importante che stiamo affrontando. Ne siamo perfettamente consapevoli. Abbiamo reagito da subito e eh, abbiamo messo in campo tante misure, abbiamo eh, apportato con lo scostamento per 80 miliardi, abbiamo messo sul campo una risposta vigorosa con varie misure, poi c'è stata anche una serie di altre misure che hanno avuto un impatto considerevole se parliamo delle garanzie per quanto riguarda le liquidità delle garanzie di Stato, se parliamo anche delle moratorie, abbiamo cercato di intervenire diciamo su, a 360 gradi per preservare e proteggere la comunità nazionale, le nostre imprese, le vostre imprese e anche i cittadini. Ovviamente era impensabile, velletario, pensare che tutte queste misure da adottare nel ciclo di qualche settimana, addirittura alcune, alcune addirittura dei giorni, potessero dispiegarsi a terra de en blanc, come dicono i francesi, così, di punto in bianco, quasi che potessimo come dire, confezionarle per mesi, avendo pure la possibilità di risistemare preventivamente il quadro burocratico, e l'assetto ordinamentale del Paese. Siamo ritrovati a fare interventi, per esempio, per la cassa integrazione che normalmente facevamo nell'arco di cinque anni, sei anni, se noi andiamo a vedere gli interventi che abbiamo fatto. Impiegavamo normalmente 5-6 mesi e ovviamente per le urgenze e le necessità delle imprese siamo stati costretti, ci sono state aspettative di pochi giorni o comunque di poche settimane. Quindi è chiaro che delle criticità si sono rivelate, come anche, voi sapete bene, che anche per quanto riguarda la prospettiva della liquidità non è sufficiente disegnare un modello normativo perfetto, o meno che sia, per carità, possiamo poi discuterne, ma di fatto poi pensare che tutto un sistema articolato possa conformarsi all'unisono. Pensiamo solo alle piattaforme digitali, Pensiamo anche alle modalità poi operative, alle mentalità anche che si eh, come radicate nel tempo presso le singole agenzie che incontrano il cliente e che dovrebbero conformarsi invece a un modello completamente diverso, di grande impatto, eccetera. E facciamo noi ammenda per eventuali carenze che si sono e si stanno dimostrando. Diciamo però che dobbiamo avere la consapevolezza che eh, abbiamo l'umiltà di ammettere anche del, dei ritardi e degli errori, fermo restando che certo non possiamo essere chiamati a rispondere di carenze strutturali che il sistema Italia si porta da circa vent'anni. Perché diciamoci francamente, se questo sistema Italia è da tanti anni ormai che per quanto riguarda il prodotto interno lordo, per quanto riguarda il fattura, eh, per quanto riguarda la produttività e al di sotto della media europea, insomma, evidentemente ci saranno dei problemi strutturali che si trascinano e che purtroppo in Italia non siamo ancora riusciti a risolvere. Però il tema, vedete, non è questo, non è piangersi addosso, non è eh, neppure quello di, eh, che però esiste, quello dell'attenzione, della vigilanza del governo nella messa a terra di queste misure e già nella predisposizione del governo a valutare quali saranno le altre misure su cui bisognerà intervenire nell'immediato questo è un piano da cui non ci distraiamo neppure in questi giorni perché anche in questi giorni di intense giornate di lavoro e di confronto qui in questa gradevolissima residenza che esprime la bellezza italiana noi siamo anche con un occhio guardiamo a questo che i nostri uffici siamo in costante aggiornamento ovviamente per contribuire alla messa in terra di tutte le misure che abbiamo varato. nello stesso tempo però qui si prospetta anche un doppio binario abbiamo una responsabilità storica che altri prima di noi nella storia repubblicana non hanno mai avuto abbiamo la responsabilità storica di programmare anche e esprimere una visione strategica, programmare quindi interventi di più ampio respiro. E lo dobbiamo fare perché questo è il momento per farlo. C'è stata una bella espressione, devo dire, richiamata anche un concetto caro anche a Keynes, ehm, richiamato dal governatore Visco quando ci è venuto a trovare sabato, e giustamente Keynes, più o meno, parafraso il suo pensiero, diceva che per programmare nel medio e nel lungo termine bisogna già agire oggi, perché altrimenti la programmazione... Già oggi siamo in ritardo, voglio dire, se vogliamo programmare e avere effetti per il medio e il lungo periodo. E di qui l'iniziativa del Governo. L'iniziativa del Governo che ovviamente è un'iniziativa che parte dal contesto europeo, dove... Ci avete sicuramente seguito, siamo stati sulla linea del fronte, quella più avanzata, per rivendicare una risposta europea robusta, coordinata, una risposta vigorosa. Ci siamo battuti all'inizio quando i nostri omologhi, lo posso dire perché è cosa nota, i miei omologhi, capi di Stato e di Governo, la maggior parte di essi, ritenevano che bisognassi aspettare addirittura per elaborare risposte quando invece ci siamo subito, abbiamo subito manifestato chiarezza consapevolezza della portata di questa recessione e abbiamo invitato tutti a considerare che se avessimo tardato una risposta nell'elaborazione degli strumenti le cifre già basse che venivano quantificate ai tavoli sarebbero state moltiplicate perché è chiaro che non solo se tu ritardi la risposta le cifre che stai programmando non saranno sufficienti ma io ho detto di più saranno del tutto inutili potremo certificare se ritarderemo la risposta il fallimento del mercato unico dei pilastri dell'Unione Europea salterà tutto mercato unico, Schengen salterà la protezione del benessere dei cittadini europei e le imprese perché delle famiglie perché? perché è evidente che non intervenendo, uno shock simmetrico coinvolge a tutti, ma chiaramente all'esito di queste macerie, avremo dei paesi che avranno dimostrato una maggior resilienza, sono forti di uno spazio fiscale che non tutti hanno, e a quel punto lì la frammentazione del mercato unico sarà così evidente che l'idea di Europa, il consorzio europeo ce lo scordiamo, non lo recuperiamo più. Per fortuna eh, non abbiamo come dire, declamato nel deserto perché da subito ci hanno affiancato altri otto Stati e con loro abbiamo condotto questa battaglia. Adesso avete sentito venerdì ci sarà un passaggio molto importante anche se non determinante perché in particolare il recovery fund va collegato al quadro finanziario pluriennale non abbiamo ancora quindi i dettagli della negoziazione del quadro finanziario pluriennale, la partita decisiva sarà a luglio. Ma attenzione, è un'occasione storica per l'Italia in particolare, lo è per tutti, per tutti gli Stati membri, ma lo è ancora di più per l'Italia. L'Italia deve, in questa prospettiva, assolutamente cogliere questa opportunità io dico sempre che la capacità di un paese la forza di un paese l'italia l'ha dimostrato l'ha dimostrato storicamente quando ha dovuto affrontare una ricostruzione e è riuscita a tramutare questa ricostruzione in poco tempo se ci pensiamo in miracolo economico ma l'ha dimostrato anche quando all'inizio di questa pandemia eravamo gli untori dell'europa vi ricordate che giorni Credo ognuno di voi da cittadino italiano in quei giorni si è sentito avvilito quasi, angosciato. Lei sta dicendo, ma tutti siamo stati in questa condizione. Ci siamo sentiti tutti, tutti italiani. Per un momento abbiamo pensato, qui passiamo per gli untori d'Europa, questa pandemia sembrerebbe colpire solo noi, il danno di immagine che ne deriveremo sarà... Terribile, terribile. Ci porteremo appresso questa pandemia che è esplosa in questo momento solo nel nostro Paese come una colpa nazionale. Poi è successo quel che è successo e la comunità nazionale, non il governo soltanto, ma tutti hanno fatto la loro parte. L'hanno fatto le imprese, l'hanno fatto le famiglie, i singoli cittadini, l'hanno fatto coloro che hanno lavorato al fronte assumendosi, immaginiamo. Quindi il personale medico, paramedico, le forze di polizia, eh, le forze della protezione civile, tutti hanno fatto il loro compito, hanno saputo affrontare con coraggio, determinazione e senso di responsabilità questa. Anche coloro che sono stati semplicemente a casa soffrendo <ride> e hanno dovuto cambiare le loro abitudini e si sono sentiti relegati in casa senza possibilità di uscire. A testa alta adesso possiamo, veniamo considerati in Italia, in Europa, nel mondo. Abbiamo attivato delle linee di intervento che ci sono state replicate dagli altri, ci sono state copiate, sono state assunte a riferimento. C'è stato detto, non sto dicendo qualcosa che eh, come dire, per vanagloria di chi vi parla, c'è stato detto in questo momento però dobbiamo fare ancora di più siamo stati i primi quindi poi a uscire i primi che hanno affrontato in modo lineare con grande dignità e anche efficacia questa pandemia adesso dobbiamo essere i primi come stiamo facendo che affrontiamo il rilancio e la ricostruzione dobbiamo essere consapevoli che qui ci sono dei problemi strutturali se non li affrontiamo adesso difficilmente credo avremo a disposizione un'altra occasione e li dobbiamo affrontare insieme perché io l'ho detto questo governo ha la chiara consapevolezza responsabilità che non intende trattare queste risorse europee che verranno questi fondi come il proprio tesoretto sarebbe irresponsabile come atteggiamento assumere questa disposizione direi d'animo prima che operativa non è un tesoretto a nostra disposizione non è un vantaggio che questo governo ha mentre i governi che si sono succeduti negli ultimi anni tagliavano questo governo spende sarebbe assolutamente sbagliato affrontare questa prospettiva con questo atteggiamento di qui nei giorni scorsi abbiamo lavorato intensamente davanti a voi avrete, vi è stato presentato un piano di rilancio è un piano di rilancio che nasce da una, un lavoro fatto, da obiettivi anche programmatici di questo governo, perché noi su questi obiettivi abbiamo preso, ottenuto, chiesto e ottenuto la fiducia in Parlamento. Quindi abbiamo una legittimazione per quanto riguarda questi obiettivi che sono, deriva dal punto di vista e si ricollega dal punto di vista temporale al passaggio, alla nascita di questo governo, al passaggio parlamentare. Di nuovo c'è. Che c'è un'esperienza ovviamente di governo già compiuta e c'è la pandemia che abbiamo affrontato c'è una nuova realtà economica e sociale che ci impone delle rimeditazioni dei ripensamenti e ci impone anche un colpo di reni di un colpo di reni e di elevare ancora di più il livello di ambizione della nostra azione quindi qui abbiamo una politica economica sociale molto articolata avrete Avete davanti nella prima linea degli obiettivi programmatici che servono a descrivere il paese che vogliamo a migliorarlo. Poi abbiamo delle missions sotto in eretto, sono delle linee di intervento, all'interno delle linee di intervento voi troverete tanti singoli progetti. Sono all'incirca 187 progetti tra missions e singoli progetti. Le abbiamo studiate insieme ai ministri, abbiamo lavorato intensamente, le abbiamo anche già condivisi con i gruppi parlamentari di maggioranza, delle forze che sostengono questo governo. Quindi è già un lavoro ampiamente condiviso. È una bozza, ma è una bozza già ben pensata. La stiamo offrendo a questo confronto, a tutte le forze produttive e sociali del Paese con cui ci stiamo misurando, e ovviamente torneremo a offrirla anche alle forze di opposizione. Vogliamo, da questo punto di vista, avere un confronto ampio, costruttivo. Se avete suggerimenti, vi chiediamo suggerimenti su queste proposte. Vi chiediamo di esprimere le vostre valutazioni e anche le vostre critiche su queste proposte. Se sono critiche costruttive ci aiuteranno a migliorare questi progetti. Se sono critiche invece negative, più radicali, ci consentiranno di fermarci un attimo a pensare, di valutare, sarà uno stress test per valutare se davvero quel progetto riterremo di continuare a portarlo avanti, di realizzarlo, ma sicuramente ci torneranno in ogni caso utili. Quindi la preghiera che vi faccio è, non ve lo chiedo adesso in questo momento, nei prossimi giorni però vi preghiamo nell'ambito delle vostre rispettive competenze e sensibilità di farci pervenire delle osservazioni specifiche. Se volete poi, al di là degli appunti che ci farete pervenire, possiamo ritrovarci, se volete, in presenza, spiegarci come e perché ci avete fornito quei suggerimenti o ritenete che alcuni di quei progetti non facciano bene al Paese. Detto questo, da questo piano per il rilancio, noi parallelamente, è finito questa terminato questo ciclo di incontri, già quindi alla prossima settimana, perché non abbiamo tempo, eh? non abbiamo tempo. vogliamo lavorare con la massima celerità, speditezza e concretezza, quindi alla prossima settimana noi inizieremo a ricavare la versione diciamo finale, ecco perché vi chiedo di farci arrivare subito le vostre osservazioni, una volta ricavata la versione finale, a quel punto lì è messo a appunto quello che è il piano di rilancio del governo l'azione di governo noi andremo a declinare delle priorità ovviamente a dare una prospettiva diacronica a quei progetti dopodiché subito ricaveremo quello che sarà il più stretto e più circoscritto recovery plan italiano cioè quello su cui poi chiederemo i finanziamenti all'europa che presenteremo compiutamente a settembre però voi dite settembre, settembre non è lontano, anche perché i progetti europei, un progetto europeo pensato, costruito, che deve presupporre anche di valutare bene la nostra capacità di spesa, significa che va articolato per bene sul piano cronologico, sul piano dell'impatto finanziario, studiato per bene. Quindi qui non si tratta di presentare a settembre un documento buttato lì in Europa per avere dei fondi peraltro molto cospicui, che si prospettano molto cospicui. Qui serve depositare un progetto che serve a noi Paese, su cui verremo poi, dovremo noi stessi misurarci con la nostra dignità e il nostro orgoglio nella capacità di realizzarlo. Io finisco, voglio solo chiarire qualche pensiero così a margine di questo. Eh, non so perché, per come, insomma, leggendo dico anche qualche notizia di stampa e anche il dibattito un po' politico che si è sviluppato negli ultimi tempi, sembrerebbe, qualcuno crede che questo governo abbia un pregiudizio nei confronti della libera iniziativa economica. Allora questo, a nome del governo, voglio precisarlo molto chiaramente. A parte che le misure che noi abbiamo elaborato e inserito nei nostri provvedimenti, per buona parte, anche consistente, sono dedicati al sostegno delle imprese, quindi sono misure che mirano, pensiamo alla, alle misure volte a eh, favorire la capitalizzazione delle imprese, che secondo la nostra diagnosi è uno dei vulnus, dei motivi di fragilità tradizionale del tessuto produttivo italiano, soprattutto se parliamo delle piccole e medie imprese che poi ci rendono primi in Europa. Primi in Europa. Però si può discutere, ripeto, sulle misure, sul, ma non c'è dubbio che ci sia una costante attenzione da parte del governo per il sostegno delle imprese. In questo progetto che avete davanti, tra gli altri, adesso non vi sto a indicare le singole misure, ma voi troverete, troverete anche una misura che il dottor Bonomi ci voleva rubare, perché ho letto sul, sul giornale, qui c'è il piano di transizione 4.0, ma c'è anche il nuovo piano di transizione impresa 4.0+, Plus, dedicato ovviamente a chi vorrà... Eh, volgere le sue attenzioni e innovare in modo ancora più spiccato, in modo abbracciando le nuove eh, tecnologie digitali ancora più sofisticate, all'intelligenza artificiale, blockchain, una transizione green ancora più spinta. Quindi abbiamo vari, lo dico perché l'altro giorno sembrava che eh, volesse copiarci questo modello, l'abbiamo già elaborato. E allora quello che voglio dire è che non c'è assolutamente nessun pregiudizio, ci mancherebbe per noi impresa, che è un valore anch'esso costituzionale, è un pilastro della nostra società, è il tessuto produttivo, stanno facendo di tutto per preservarlo, se no avremmo elaborato altre misure, produce crescita economica, promuove sviluppo e innovazione, genera valore sociale. Quindi nessun pregiudizio a scanso di equivoci. Possiamo avere diversità di opinioni, di valutazioni. Ci sta, ci mancherebbe. Ci mancherebbe che intorno a un tavolo del genere, con tante sensibilità, tante posizioni, dovessimo per lanzarla allo stesso modo. Ma qui non c'è nessuna remora culturale, nessun pregiudizio ideologico. Noi riteniamo quindi che preservare l'impresa, mettere in condizioni e le imprese, nella, nella, nella prospettiva di poter affrontare vigorosamente, in modo riattivo, in modo resiliente, uno shock come questo e quindi il rilancio sia una priorità del nostro Paese, se no non andiamo da nessuna parte. E per essere ancora più puntuali, condividiamo anche la filosofia riassunta nel vecchio motto principio di Milton Friedman per citare un economista considerato da quelli più ortodossi eh, diciamo della linea classica tradizionale cioè per noi l'obiettivo di un'impresa è produrre guadagno un imprenditore che non affronta l'attività di impresa con criteri di economicità produce un guaio a se stesso e alla comunità disperde valore non c'è dubbio, il fatto che qualche volta, anzi spesso e costantemente, ci sentite ragionare con maggiore articolazione di prospettive è perché riteniamo però che un'impresa non sia solo un'organizzazione di mezzi di produzione per produrre il guadagno legittimo ma sia anche una comunità di donne e di uomini che si inserisce in un contesto sociale e che ovviamente ha un impatto sul piano dell'ambiente, quindi potrebbe, a seconda di come si predispone, agevolare una transizione ecologica o meno, o contribuire anche in modo non appropriato a disperdere risorse che sono di tutti del pianeta. E' perché una comunità di uomini, quindi, è bene che investa e che sia incentivata a investire nella riqualificazione e nella formazione costante del personale e quindi abbia anche tante altre premure che non devono distogliere, ovviamente nella nostra concezione, l'imprenditore dall'obiettivo dall primario, che è quello di produrre guadagni, svolgere il suo business, ma nel suo stesso interesse queste altre premure gli consentono di affrontare anche un meccanismo e di avere a cura un meccanismo reputazionale che gli consentono poi di poter avere risultati anche nel medio e nel lungo periodo, nel suo stesso interesse. Quindi, siccome si è parlato spesso sui giornali, anche per le nostre misure, non abbiamo una concezione collettivista. Voglio chiarire una volta per tutte e direi come dire autorevolmente, non abbiamo una concezione collettivista della produzione o statualista dell'economia. Non ci appartiene. Non è nella filosofia della linea politica e economica di questo governo. E vi aggiungo, non accarezziamo neppure un modello criptodirigista in campo economico. Non è questo il tema. Non spetta a noi dire cosa dovete fare e dove dovete andare. Il nostro modello rimane quello. Dicono i francesi il modello classico dell'età regola, dell regolataire, di uno Stato regolatore che certo non è però disattento rispetto all'evoluzione dei meccanismi del mercato, siamo pronti a intervenire, a presidiare quelli che sono interessi strategici, di qui il nostro intervento con la Golden Power siamo disposti anche a intervenire in punta di piedi per quanto possibile quando c'è da offrire un sostegno diretto nelle aziende quando i meccanismi di liquidità cosiddetti esterni non funzionano e c'è la possibilità di offrire equity per un periodo limitato senza voler ovviamente interferire nelle attività di governo dell'organismo produttivo siamo ovviamente ben orgogliosi, permetteteci di dire che in le nostre aziende partecipate sono delle multinazionali, ce le siamo portate storicamente, ovviamente le abbiamo ereditate, non le abbiamo costruite noi, ma dobbiamo anche dircelo, le nostre, multinazionali, le nostre partecipate sono, nella maggior parte dei casi, delle multinazionali che ci rendono orgogliosi in tutto il mondo, perché quando io incontro i capi di Stato Molto spesso mi vengono fatti complimenti non solo per singole aziende che operano molto costruttivamente all'estero e contribuiscono a un altro punto di forza che è l'export, ma vengo anche eh, come dire, ringraziato per le attività delle nostre grandi multinazionali in alcuni settori da loro presidiati, pensiamo al campo energetico, riteniamo che le cose funzionino, faccio un esempio, abbastanza bene ma ripeto, libera impresa, libera economia e state tranquilli che avrete sempre tutto il nostro sostegno in termini di incentivi, di attenzione per cercare di rendervi ancora più competitivi come è scritto lì in uno dei nostri macro obiettivi un tessuto economico più competitivo e resiliente quindi anche nel mondo scusate questa lunga digressione però adesso la parola è tutta vostra